Ciao a tutti e benvenuti. In questo tutorial vediamo come utilizzare Assemble Studio. Assemble ci consente, attraverso questa modalità desktop, di realizzare le nostre idee e di visualizzarle attraverso la realtà aumentata. Per gli appassionati in 3D, ecco il posto migliore per creare anche una lezione a livello didattico. Basta fare il login e dopo qualche secondo saremo diciamo introdotti nella pagina iniziale dove bisognerà inserire un username o l'email scelto al momento della registrazione e una password. Il login può essere effettuato anche mediante Facebook o un Apple ID. Se non siete registrati vi invito a farlo cliccando in basso nell'apposito bottone dopodiché vi troverete all'interno dell'ambiente e così potete lavorare e realizzare i vostri progetti. Buon lavoro!